Fake News dei Media, parte 2 Recentemente Katrin Seibold, una giornalista di lunga data e moderatrice del canale TV tedesco ztf 3 ha rotto il silenzio. Ha lasciato l'emittente dopo una lunga lotta interiore e racconta le sue motivazioni in un'intervista alla televisione alternativa indipendente Auf 1. Katrin Seibold descrive un crescente influsso politico sul giornalismo fino alla produzione intenzionale di fake news. ClaTV ne riprende qui due esempi concisi per fare luce sulle conseguenze. Esempio 1. Allarme gas tossici a New York. Beh, il mio esempio risale a parecchio tempo fa, ma lo racconto lo stesso perché è un buon esempio che ancora una volta rivela le strutture di potere. Allora, Magonza è la sede centrale della televisione pubblica tedesca, la ZDF, e io ero in studio a New York con il corrispondente locale nel 2002-2003. Era poco prima che iniziasse la guerra in Iraq, quindi l'attenzione della comunità mondiale era rivolta verso New York e l'ONU, dove si stavano svolgendo i negoziati su come procedere, cosa avrebbe fatto George W. Bush. Ma la cosa interessante è che all'epoca noi, come media di diritto pubblico, prendevamo in giro i suoi video con le smorfie che amava fare prima di andare in onda. No? All'epoca questo era in realtà una specie di fenomeno di rete, sì, era una specie di moda. Comunque, la ZDF Magonza chiamò e disse, c'è un allarme di gas tossici a New York, fatene in un reportage attuale per le notizie, per favore. Allora facciamo delle ricerche e ancora una volta non trovammo nulla, nessuna prova. Ma questo non significava nulla perché prima dovevamo ancora andare sul posto, tuttavia non trovavamo nulla. Poi il corrispondente disse, ok, nessun problema, dobbiamo comunque farlo. Quindi cosa facciamo? Andiamo nell'appartamento del corrispondente, chiamiamo il vicino, gli diamo del nastro adesivo e lui si mette a sigillare le guarnizioni delle finestre con questo nastro adesivo mentre noi lo filmiamo alla grande. Bene, lui sigilla le finestre per la finta paura che il gas tossico potesse entrare attraverso le fessure della finestra e bene, così si fece. Poi? Fui mandata con una squadra di cameraman in un negozio di maschere antigas e il corrispondente andò con la sua squadra di cameraman in un altro negozio di maschere antigas. Il compito era quello di portare immagini di maschere antigas e di persone che facevano fuori la fila per comprarle. e dove è possibile fare interviste con persone che dicessero di aver paura dei gas tossici. E allora c'è diamond. <ride> Non c'era niente. In vetrina c'erano alcune maschere antigase, dei manichini così li abbiamo filmati. Ecco, si può filmare dal basso, così sembra molto, o dall'alto e allora sembra tutto piccolo. Insomma, di fatto la gente non sa come si fa la televisione. Poi ricevo una chiamata dalla produttrice che mi dice che il corrispondente avrebbe trovato un negozio di maschera anti-gas dove c'era anche della gente e avrebbe fatto delle interviste. Perché io non trovai nessuno da poter intervistare. Non c'era panico, non c'era praticamente veramente nessuno nel negozio. Sì, e poi fu messo assieme il tutto in uno spezzone che venne trasmesso a metà febbraio 2003 nel programma principale della ZDF in un formato di notizie d'attualità e se non erro con il titolo Allarme Arancione. In quel momento c'erano questi livelli di allarme a New York per dire a che livello fosse il panico o la probabilità di terrorismo che possa avvenire un attacco, no? Questo è un esempio del quale si può vedere che c'erano delle agenzie Magonza che sostenevano quanto stesse succedendo a New York. E noi eravamo lì, sul posto, e l'abbiamo fatto, e basta. Ma oggi direi erano fake news. E è il fake. La conseguenza? La minaccia di attacchi con gas tossici venne usata per giustificare la guerra in Iraq nel 2003. Il governo degli USA suggerì alla popolazione che ci fosse una crescente minaccia di armi di distruzione di massa da parte dell'Iraq e del suo alleato al-Qaeda. Solo due anni prima ci furono gli attacchi terroristici alle Torri gemelli di New York. Gli Islamisti vennero ritenuti responsabili. La maggioranza della popolazione fu traumatizzata e spaventata e quindi accettò l'invasione dell'Iraq da parte degli USA. La conseguenza centinaia di migliaia di morti in Iraq e lo sfruttamento delle sue materie prime da parte degli USA. Esempio 2. Manifestazioni di destra a Lipsia. Alla Fiera del Libro di Lipsia qualche anno fa c'era stata una grande discussione tra due letterati di casa editrice di destra e come ogni anno il mio compito era quello di andare lì e riferire sull'apertura cerimoniale di questa Fiera del Libro di Lipsia nella Gewandhaus, una famosa sala da concerto. Il primo giorno ero in giro con una squadra di cameraman e dovevo trovare dei manifestanti di destra per tutta Lipsia. Presumibilmente c'erano manifestazioni di destra ovunque e abbiamo attraversato l'Ipsia e non abbiamo trovato nessuna manifestazione di destra. Certo è possibile che ce ne fossero, eh, ma non le abbiamo trovate e ci siamo davvero sforzati. E la sera poi abbiamo trovato una manifestazione contro la destra davanti alla Grand House. Però poi ho chiamato la redazione e gli ho detto, mi dispiace, non ho trovato nulla, qui c'è qualcosa contro la destra, ma credo che non sia esattamente quello che volevate avere. Naturalmente terremo gli occhi aperti nei prossimi giorni. E poi la sera il moderatore ha aperto il programma con la frase, all'apertura della fiera del libro di Lipsia, i manifestanti di destra e di sinistra si appostano gli uni contro gli altri. Non letteralmente, ma qualcosa del genere. E poi ero davvero arrabbiata, perché dicevo, da dove hanno preso questo? Quindi la mattina dopo ho scritto una mail a tutti in cui mi sono sfogata. Il capo del servizio ha giustificato così, in quel giorno c'erano state, che ne so, una cinquantina di agenzie che affermavano che ci sarebbero state tante manifestazioni di destra a Lipsia. Al che ho detto, scusate, perché mandate ancora dei giornalisti sul posto? Avete un report sul posto e non vi fidate di lei ma credete alle agenzie? E vi ho detto che non abbiamo trovato nessuna manifestazione. Allora almeno esprimetelo nel modo giusto. Allora potete dire che si sente questo e quello, dalle agenzie di stampa, ma il nostro reporter ha scoperto questo e quest'altro. E qui non si tratta di me, ma il modo in cui abbiamo imparato a fare giornalismo. E quello che sente lo spettatore è purtroppo quello che dice il moderatore e non quello che discutiamo internamente. E questo è solo un esempio tipico. La conseguenza? La società è stata profondamente divisa dalla continua stigmatizzazione di persone o gruppi critici nei confronti del governo come gruppo marginale di destra. Così, fino ad oggi, è impedito il necessario dibattito pubblico sulle discutibili strategie ed azioni del governo per fermarle o per indirizzarle in direzioni migliori. Nell'esempio più recente della crisi Covid viene così indebolita la resistenza unitaria contro le violazioni estremamente profonde dei diritti fondamentali. Questo apre la porta alla più grande ridistribuzione di ricchezza della storia e all'istituzione a livello mondiale di un controllo digitale sempre più ampio. Ovviamente, i media hanno messo in atto ordini motivati politicamente, a beneficio di pochi, il cui potere e la cui ricchezza aumentano sempre in tale crisi. Ci si pone la domanda, il modello di diffusione di fake news è passato o tuttora presente? Risposta, è tuttora presente. Per esempio, sono state usate immagini false nella corrispondenza della crisi ucraina. Eccone due esempi da Build Online. Esempio 1. I russi combattono per arrivare a Kiev. Il 24 febbraio 2022, Build Online ha mostrato sequenze di un'enorme esplosione nelle notizie attuali sui bombardamenti russi. Tuttavia le immagini non erano di accadimenti in Ucraina, ma di un'esplosione di un magazzino con merci pericolose a Chen Chin in Cina nel 2015. Esempio 2. Invasione. Le truppe entrano in Ucraina. Il Bild ha riferito dell'invasione dei russi in Ucraina e l'ha sottolineato con l'immagine di sciami di paracatuttisti che scendono. I paracadutisti scendono dal cielo come sciami di calabroni. Secondo il Bild, ciò è accaduto a Krakow, una fake news, come il Bild ha poi dovuto ammettere. In realtà le immagini provengono da un'esercitazione militare in Russia nel 2014, il che è molto facile da vedere dall'originale. Ciò che resta dopo tali immagini è da una parte lo shock, la popolazione viene terrorizzata. D'altra parte questo suscita l'odio contro la popolazione russa. I media che diffondono tale propaganda si rivelano come agitatori e tirapiedi dei guerrafondai. Martin Rutenberg riassume a cosa porta la paura. È un altro ex dipendente dei media di diritto pubblico e il 1 novembre 2021 ha scritto una lettera aperta alla sua emittente SVR, che vale la pena leggere. Allo stesso tempo, la paura è la leva più potente per far fare alla gente qualcosa che non farebbe finché si sente libera e sicura. È ovvio che altri possono abusare di questa leva per i propri interessi. Questo accade tanto più spesso quanto più la gente vive nella paura. Inevitabilmente, in una tale crisi, ci saranno più tentativi di manipolazione che saranno anche accompagnati da una ridistribuzione del potere. Quindi è necessaria più vigilanza del solito, anche da parte dei media di diritto pubblico. Queste righe si riferiscono alla corrispondenza sul Covid, ma si applicano anche a tutti gli altri aspetti della guerra dell'informazione in corso. Così tutti, soprattutto nella corrispondenza sulla guerra in Ucraina, sono chiamati ad essere vigili e a prendere con le pinze l'attuale marea di informazioni, non importa da quale parte. Liberi dalla paura, saremo in grado di riconoscere poco a poco i veri retroscena, elementi di ogni crisi e scoprire le vie d'uscita.